Allora, il, la parola al sindaco Luca Di Fiori, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Buonasera a tutti i cittadini, consiglieri, assessori. Faccio un augurio particolare al, al nuovo dirigente Luca Scarpolini, che eh, è da una settimana qui con noi. Lo vedo già abbastanza berrato, tra le tante cose che deve fare, ma sono convinto che farà molto bene. Ho sentito un po', un po' di tutto stasera, per quel poco che ho potuto, perché ero già impegnato, avevo già comunicato al Presidente che purtroppo non potevo essere qui all'inizio della, della seduta. Policarpo, eh no, eh no, Policarpo, no, vieni qui, eh, vieni qui, eh, a parte, parte chi confonde le... Com Convivenze con le connivenze, no? e può essere accettato, ma credo che nessuno di noi si debba nascondere da nessuna parte qui. Qui c'è una ditta che ha vinto una gara e sento tutti parlare del ribasso d'asta di questa ditta, però non sento parlare dei ribassi d'asta che hanno fatto le altre ditte che sono arrivate seconde e terze, che non è che hanno fatto sconti del 30%, del 20%, del 15%, del 10% hanno fatto degli sconti rispetto a un capitolato e soprattutto a un impegno economico molto basso perché sapevamo perfettamente che nelle maglie del nostro bilancio il plafond economico per fare questo servizio e l'intenzione e l'indirizzo da parte del Consiglio Comunale era quello di fare il porta a porta sull'intero territorio. Quindi quando approvammo una forma o si è parlato in Consiglio Comunale con mozione d'altro sul tipo e tipologia di, porta a porta, eh, di, raccolta, di eh, raccolta differenziata abbiamo sempre detto facciamo la raccolta differenziata porta a porta perlomeno in quelle zone altamente abitate la società ha iniziato un lavoro questo lo spiego Policarpo perché ho cercato di leggere le carte ma non sono io un dirigente non sono un funzionario io ne so quanto te perché tu eri consigliere insieme a me nella passata amministrazione, eventualmente chi ne dovrebbe sapere di più, senza dubbio è il dirigente che studierà le carte, sicuramente l'assessore, anzi lo ringrazio, la ringrazio per la eh, spiegazione di quello che si sta facendo, ma in modo particolare anche il Presidente della Commissione che sta trattando sistematicamente questa problematica che secondo me oggi come oggi è la problematica principe e bisogna fare molta attenzione quando si parla di questo problema. Non si può giocare a devastare un territorio, a parlare male continuamente. Bisogna mettersi seduti nel più breve tempo possibile e trovare la soluzione. Oggi sarebbe stato bello se il Consiglio Comunale, e vedo che comunque una forma di indirizzo lo sta dando, dicesse noi vogliamo il porta a porta sull'intero territorio e quindi si dà mandato al dirigente di provvedere se l'appalto lo permette. Se l'appalto non lo permette eh, dovremmo trovare delle soluzioni alternative come è giusto rispondere al collega Luca Franco quando parla di un capitolato che potrebbe stravolgere l'appalto e lì è molto semplice la risposta trovata la soluzione si manda tutto all'autorità sui lavori pubblici si chiede un parere ma credo che sia stato già chiesto il lotempore però rifacciamolo per maggior verifica va bene? E dopodiché si procede, ma si procede perché la stagione estiva, eccola, è arrivata. Noi dobbiamo per forza incentivare quello che è il nostro discorso fondamentale, il turismo. Speravo quest'oggi per esempio che qualcuno parlasse dell'ipogeo che è stato inaugurato grazie alla sovrintendenza. Faccio un ringraziamento pubblico alla sovrintendenza, al nostro eh, Semeraro, Marcello Semeraro, Sua Eccellenza Marcello Semeraro abbiamo una perla nel nostro territorio dobbiamo essere bravi anche in questo caso a pubblicizzarla nel modo giusto insieme con il museo Manzù insieme con eventualmente Santa Marina con San Pietro e creare un percorso e incominciare a dare un futuro turistico ai nostri giovani ma se noi continuiamo in questa assise a parlarci addosso senza trovare soluzioni diventa veramente complicato poi risalire la china e dimostrare al mondo intero e all'esterno che in realtà questo paese non è così devastato quello che ha letto il consigliere Luca Franco era una credo un verbale di commissione di un anno fa io speravo che quest'oggi si arrivasse invece con una soluzione con una proposta da fare e quindi ritorniamo però nel capitolato che io ho letto ma non sono un dirigente e quindi esprimo un mio parere che non credo sia un parere di legalità, è un parere sulla base di quello che posso capirne io. E ha detto bene il dirigente, mi riservo di... Questa ditta ha vinto un appalto con un'offerta migliorativa, che era raccolta porta a porta centro storico e banditella. Dopodiché, dopodiché l'estensione del porta a porta all'intero territorio, o parte di esso ma se si guarda il progetto vero l'estensione doveva essere poi alla nuova florida a tor san lorenzo e colle romito sulla base di quel diktat e dopo tre mesi di prova avendo visto risultati importanti al centro storico superiore al 60 il comune questo è, un, è, è il mio modo di pensare avrebbe dovuto dire, benissimo, visto che funziona, allarghiamo questo porta a porta sull'intero territorio, riconoscendo quello che è il lavoro che questa ditta fa, o avrebbe in alcuni casi dovuto fare. Se noi non facciamo questo, la ditta ovviamente si sente scoperta di queste due zone, Nuova Florida e Torsa Lorenzo, e quindi dice, io sto facendo un lavoro che non mi viene riconosciuto. E in effetti i dirigenti hanno scritto, guardi che che voi state facendo un lavoro che non vi riconosciamo quindi quel progetto iniziale di allargamento secondo me, ma è un mio parere non ha un seguito e non sta avendo un seguito quindi siamo arrivati ad oggi dove la ditta mette i cassonetti che è una cosa ignobile per il nostro territorio perché nessuno vuole i cassonetti anzi vogliamo estendere il porta a porta anche al di là della via litoranea e poi vedremo pure come si può fare però se noi lo riconosciamo a questa ditta quel fatturato e quel superiore numero di operatori, la ditta non potrà in nessun modo rientrare del lavoro che ha fatto. Io sono sempre di un parere che chi lavora deve essere pagato, poi se lavora male è giusto che viene punito, è giusto che vengono fatte le penali e mi sembra che mi diceva il Presidente della Commissione c'è un fascicolo di penali e di ammende fatte alla, alla all'azienda, quando mi si dice eh, io non so niente di come funziona ma guardate che fare l'amministratore significa dare l'indirizzo e fare il controllo ma non è che siamo noi che fisicamente andiamo a controllare, a volte lo facciamo facendo fotografie, chiamando i vigili chiamando i carabinieri eccetera però di fatto esiste un RUP che è responsabile unico del procedimento che deve relazionare esattamente che cosa succede dal primo giorno che mi sono inserito come sindaco, ho scritto quasi tutti i giorni al dirigente, al RUP e all'assessore per interessarlo di quello che facevo di far rispettare esattamente quello che era il capitolato quindi se il capitolato non è stato rispettato non è un'inerzia mia o sua consigliere volante ma in realtà è un'inerzia di chi è delegato dalla legge a farlo rispettare io non sono in grado oggi di dirvi se è stato fatto rispettare o meno sicuramente ho delle perplessità quando vado in giro e mi trovo dell'erba sui marciapiedi quando mi, trovo, mi, mi, nasce del, mi nascono dei dubbi quando continuo a vedere buste gettate in giro per, per la città ma c'è anche da dire che ci sono delle evidenti, eh, eh, degli evidenti non, rispetti, non rispetto delle regole io vi faccio un esempio su tutti qui a Sant'Antonio, all'incrocio qui sotto questa è una zona che fa differenziato e sistematicamente il cittadino X e Y che non so, continua a scaricare sacchi di immondizie è assurdo che ti vengono a raccogliere l'immondizia dentro casa e tu di proposito la butti per strada sembra quasi che ci sia una strategia intorno a tutto questo per far vedere che questa operazione non funziona a panza, come si dice a... a a pensare male a pensare male si fa peccato ecco, ma hai capito perfettamente sembra quasi che quel camioncino che sistematicamente fa la strada della Nuova Florida andando verso mare, verso una cannuccia che lascia ogni tre metri un sacchetto no? sembra quasi che sia la ditta stessa che lo butta, io non credo io credo che ci sia anche una strategia dietro tutto questo c'è qualcuno che si diverte costantemente è vero pure che ci sono molti sono convinto che ci sono cittadini delle, dei paesi limitrofi che vengono a gettare ingombranti e questa potrebbe essere la motivazione e la spiegazione che volevo dare al consigliere Franco se per questo aumento esponenziale della raccolta degli ingombranti quando si parla delle spiagge eh, la ditta le spiagge io ricordo la vecchia ditta che il lavoro faceva ha fatto dei lavori straordinari proprio perché perché la spiaggia per noi Credo sia, insieme all'archeologia, insieme ai luoghi di culto, il punto fondamentale del nostro futuro. Abbiamo fatto pure a ottobre su richiesta dei cittadini perché c'era di tutto, abbiamo ripulito a marzo perché c'era di tutto, però concedetemi una stagione, credo, come questa con mareggiate tutte le settimane penso sia la prima volta credo che sia la prima volta che si apre la stagione balneare il 15 di giugno io non devo dare spiegazioni del lavoro che viene fatto ma è vero pure che se devi passare con un setaccio su una sabbia bagnata diventa complicato tuttavia, tuttavia sempre ascoltando quelle che sono le proposte del Consiglio Comunale ho fatto diverse lettere all'azienda per pulire la spiaggia, ho fatto diverse lettere anche alla ditta e ho telefonato più volte alla ditta che pulisce la spiaggia, so che dall'altro ieri, dopo aver tolto il grosso, stanno aspettando che asciughi definitivamente per venerdì, quindi domani, far passare finalmente questo benedetto, ecco, questo benedetto setaggio. Resta il fatto, Assessore, o ci giustificano dal punto di vista delle problematiche meteorologiche il fatto che dal 1 al 15 o al 10 di giugno non hanno potuto fare questa raccolta, ora è un dato oggettivamente visibile e capito, però è bene che ce lo scrivano perché anche in quel caso meritano qualche, qualche multa quindi ritornando all'appalto della nettezza urbana quello che è l'ampliamento considerato sulle zone California e Florida rientrava nello stesso identico plafon plafon devo spiegare plafon No, plafon, va bene, nello stesso identico plafon. E quindi in realtà eh, che cosa ritorna al comune? Al comune ritorna quel 25%. Quando tu eh, dicevi prima, io non ho visto mai il ritorno. In realtà è che la ditta quando ti manda le fatture, te le manda già conteggiate senza il 25%. Quindi nella realtà se tu gli devi un milione d'euro, lo so, lo so, ma non, non è che lo devi chiedere al sindaco, vai negli uffici preposti, ci sono le fatture, c'è un calcolo matematico che prevede entrata, uscita, un milione d'euro in meno su quella zona, un milione d'euro va nella raccolta differenziata, vuol dire che quello che tu non porti in discarica è un milione e due è semplice, anzi no scusami, 750-250, eh, ecco, ho sbagliato io. sì 750 e 50 quindi qual è, qual è il, il, il fine di tutto il ragionamento bene ci sono gli estremi per mandare via questa ditta mandiamola via, io non ho nessun tipo di problema però prima di dire le responsabilità stanno solo da una parte ragioniamo un pochettino e vediamo con esattezza le carte Perché io sono sempre abituato a dire che la verità sta nel mezzo delle cose Aspetto dal Consiglio Comunale supportato tecnicamente dal dirigente e le comunico fin da adesso che lei può prendere chiunque specializzato in questo settore per farsi confortare, aiutare eh, per trovare la soluzione che per me, e quindi do già fin da adesso un'espressione di voto è soltanto l'estensione porta a porta sull'intero territorio poi dovremmo andare a vedere fatto questo come andare al di là della via, della via litoranea e al di sopra della via pontina in quel caso lì allora bisognerà eventualmente se il consiglio comunale è d'accordo fare un aumento dell'appalto effettivo cioè del punto fermo perché il resto dell'appalto, se ha la valenza da parte dell'autorità ehm, del, dell dei lavori pubblici, basta un'indicazione e potremmo ripartire in modo serio sul porta a porta dell'intero territorio. Io credo che non ci sia altro da, da dire, non so se c'erano altre domande, ma le si credo di aver toccato un po' tutti quelli che erano i punti della discussione questa sera, quindi il mio auspicio è che nel più breve tempo possibile il Consiglio Comunale, sentita la relazione del, del responsabile del dirigente dell'ufficio tecnico, possa esprimere un parere concreto per ridare la giusta dignità all'intero territorio, grazie eh, Grazie al Sindaco, se, sindaco eh, Signor Sindaco, se buo firmare anche lei l'ordine del giorno consiglieri in aula è quello che ha detto lei il signor Simono sono abituato a leggere si si sono a firmare 15 consiglieri sopra questo non testimonia che sia una cosa fatta a me. no però sempre 15 consiglieri con 9 si va a casa No, dipende che votano allora scrutatori consiglieri in aula allora la mozione presentata dall'intero consiglio comunale chi è favorevole scrutatori unanime chi è contrario nessuno astenuto nessuno l'immediata eseguibilità dell'atto anche per dare al dirigente l'urgenza come sopra l'urgenza a predisporre, studiare, predisporre e portare all'attenzione del Consiglio Comunale una soluzione che possa dare lustro alla nostra cittadina. Grazie. Allora, passiamo al punto successivo. Passiamo al punto successivo. Eh, nota, protocollo... Eh, sempre 23.5.3.3, richiesta convocazione votazione consiglio comunale discussione e chiarimenti società fiamma 2000, mancato rispetto della convenzione. La... Do sempre la parola al consigliere Abbate come eh, Ludovici ha chiesto la parola, do no, la parola al consigliere Ludovici. Grazie Presidente, abbiamo voluto portare di nuovo questa, eh, questa problematica qui della, della fiamma 2000, in quanto negli anni, negli anni passati sono state fatte diverse... Eh... Eh. Silenzio gentile, eh, scusate cittadini, sindaco, scusate si può parlare ma fuori perché sennò c'è un murmurio che non si capisce niente grazie sono state effettuate e fatte diverse discussioni inerenti alla questione della fiamma 2000 per il posizionamento del famoso gasdotto. ma eh, oggi ci ritroviamo ancora una volta con questa problematica però quello che noi abbiamo e ci abbiamo a cuore è che la fiamma 2000 non ha rispettato quello che erano la vecchio, il vecchio accordo che aveva proposto all'allora Consiglio Comunale e ai cittadini di Ardia. Quindi il Consiglio Comunale, in primo caso nelle vesti del Commissario Prefettizio, diede il via a questa, a questa opera, poi si sono espressi nel 2004 il, Consiglio, il, primo, il, primo, il, primo, il, il primo Consiglio Eufemi 1 Ufemi diciamo e hanno confermato eh, quell'opera. Però scaturisce tutto da una delibera, la delibera eh, 29 del 9, eh, del 9 settembre del 2005, che l'allora sindaco e la sua giunta imponeva, su richiesta tra l'altro dell'allora amministratore unico della Fiamma 2000, fece una delibera dove lì doveva scaturire una convenzione che poi non è stata, ma comunque c'è un protocollo d'intesa. Nel protocollo d'intesa venivano, venivano proposte dalla società delle opere di fare, da, da fare sul territorio che succede? che di tutto quell'elenco di opere è stata fatta soltanto una piccola parte eh, dei lavori al campo sportivo di Ardea la pista ciclabile un piccolo tratto di una pista ciclabile quello che risulta qui davanti ma non credo neanche perché poi hanno, eh, già c'era qualcosa è stata diciamo così ehm, Passato il tubo, rotto, poi rifatto, rifatto tra l'altro pure male. Allora quello che noi abbiamo chiesto e chiediamo all'amministrazione è di far rispettare quel protocollo d'intesa. Quindi effettivamente con la società di imporci tutti insieme affinché vengano fatte le famose eh, dieci aule che dovevano essere fatte, una sistemazione di, di, di un'aria verde lungo la via Laurentina con un posizionamento di un pallone presso statico o svolgere attività sportive. Anche questa sarebbe un'opera che qui servirebbe al territorio e ai cittadini, ma non è stata fatta. Sistemazione degli impianti termoidraulici degli spogliatori di campi sportivi di Tor Lorenzo, non so se sono stati fatti a Tor San Lorenzo. A Ardia qualche cosa è stato fatto, a Tor San Lorenzo no. Sponsorizzazione annuale di 25.000 euro minimo a favore di iniziative proposte dall'amministrazione ed inerenti la solidarietà, l'arte, all la cultura e lo sport. Quindi l'amministrazione decideva quale, ehm, diciamo così, cosa fare, quali eventi fare, se sì, erano eventi di sport o eventi culturali e loro avrebbero finanziato 25 mila euro l'anno. Non so se questo a voi vi risulta perché c'eravate sì è stata mai fatta questa cosa, mai, mai fatta ecco questa è un'altra cosa più importante che interessa più cittadini, i cittadini gli sconti sul, sul gas che loro vendono sul territorio quindi che vuol dire che i cittadini residenti nel comune di Ardea dovevano avere degli sconti sui prodotti da loro distribuiti prodotti eh, con una ecco, fide di che prevede distribuisce agli stessi in concerto con l'amministrazione va bene ma comunque chi usuforia di quel gas dovrebbe aver avuto degli sconti in più veniva fatta allora, eh, si dichiaravano disponibili diciamo, diciamo così, ad un rapporto di parte, eh, partnership con l'amministrazione comunale o eventuali altri soggetti pubblici o privati nella realizzazione del porto turistico da obbligare alla foce dell'incasso e poi invece veniamo a sapere che non si può effettuare il eh, il, il porto in quanto che sta posizionato a 9 metri di profondità del tubo ma mi dispiace che sono spariti tutti su, su una convenzione che doveva interessare il sindaco che stava molto a cuore, il plafon eh. cioè, cioè il presidente del consiglio no. quindi vedi, arriviamo sempre no No, il plafon eh. Le opere, il ripogeo. No, che avevamo si trovano ragazzini, insomma, lipogei cioè che non facevano. Consigliere Tutorici, io i non eh, se ne approfitti eh, grazie, grazie. per il colore grazie. del partito. Aspettiamo che arriva il, il sindaco. Consigliere Acquarelli ne facoltà. Grazie Presidente. Ma, eh... Avete, avete convocato avete chiesto la convocazione del consiglio su alcuni temi importanti insomma oggi e quindi eh, giustamente il presidente li ha, li ha portati eh, nel consiglio e all'ordine del giorno però insomma mi sembra che siete venuti scarsi. Perché... no no scarsi Tonino lo sappiamo che quindi dire, eh, Mauro Giordani manca, Rossi manca Cristina Caprallo se ne va quindi dire, non, non, mi sembra, non mi sembra una cosa, una cosa bella quindi eh, vediamo un attimo il Presidente chiediamo il numero legale vediamo se ci siamo tutti grazie Grazie consigliere Accorelli allora chiedo al segretario comunale di fare l'appello per il numero legale io mi scuso con i membri di maggioranza ma ho convocato velocemente il consiglio perché sulla richiesta dell'opposizione ritenevo valide gli argomenti richiesti se poi i consiglieri non presenti che hanno firmatari della richiesta di convocazione del Consiglio non, non ci sono, chiedo scusa ai consiglieri di maggioranza. Eh, poi, prego il segretario comunale di fare appello, grazie. Di Fiori Luca? Assente. Giordani Massimiliano? Assente. Iotti Riccardo? Iago Angeli Mauro, Assente. Marcucci Franco, Assente. Franco Luca, Assente. Acquarelli Fabrizio, Assente. Corso Francesco, Assente. Montesi Alberto, Assente. Volante Policarpo, Assente. Quartuccio Alessandro, Assente. Abate Antonio, Assente. Giordani Mauro, Assente. Ludovici Stefano, Assente. Rossi Giancarlo, Assente. Tantari Umberto, Presente. Cristina Capraro, Assente. Assenti, 2, 4, 5, 7, 9, 10, manca un numero legale. Allora, constatato la mancanza del numero legale, dichiaro sciolta la seduta del Consiglio Comunale. Grazie a tutti e buona serata.